Siamo arrivati all'ultima parte del webinar, io vi presenterò l'Humanity House, l'Humanity House si trova all'AIA, è un'iniziativa di Amnesty International e della Croce Rossa, insieme hanno creato un museo dove le persone possono fare un viaggio esperienziale, praticamente tu ricevi una carta di identità, devi mettere i tuoi dati, parti in gruppi da due o da tre e Vai a viaggiare e sperimentare quello e io che Durante questo viaggio ho fatto le foto a 360 gradi con il permesso eh, del, del chi gestisce il museo per poterlo diffondere e per poterlo soprattutto anche condividere con i miei studenti. Siamo scesi dalle scale, entrati in questa porta e ci siamo trovati in questa stanza. Qui arriva una lettera. Questo è il biglietto che serve, la carta d'identità, perché senza carta d'identità tu non puoi partire per il viaggio. Vi lascio il link, quindi non vado ad aprire tutti i link presenti nella stanza. Se dovessi partire d'un istante, proprio adesso, che cosa porteresti con te? Perché certe cose nella vita accadono in modo davvero improvviso. Non parti mai senza l'idea che sarà per sempre qui ci troviamo nell'archivio ovviamente finta eh, nell'archivio della Croce Rossa Internazionale in questo archivio sono contenute tutti i dati eh, dei rifugiati in modo che i loro parenti che sono rimasti a casa possano cercarli questo potete capire che è molto importante soprattutto perché durante tanti viaggi le persone spariscono, muoiono, abbiamo bambini, insomma un problema molto delicato. E' un'attenzione a un diritto molto importante che è il diritto ad avere una famiglia. Al prossimo ambiente si accede attraverso delle porte. Questa foto che vedete ha un significato molto importante perché secondo i dati che noi troviamo sulla nostra carta d'identità ogni dato cambia il nostro destino. Sei maschio, sei femmina, sei un bambino, vieni di un paese piuttosto l'altro, hai un'istruzione piuttosto l'un altro. Questo va a decidere dove vai e non sei tu. Per te ed è il sistema che scegli per te. In questo tour manca una stanza, l'ho rappresentata con questa foto, ed è la stanza dello specchio. Lì, in quello specchio, non ti vedi, non ti puoi vedere. Questo proprio significa la perdita dell'identità totale. L'ultima stanza di questa esperienza esperienziale, di questa spedizione, è la stanza e l'ambiente dello storytelling. Ci sono tante piccole casette e In queste casette, praticamente, eh, possiamo sederci tranquillamente e ascoltare le storie. Sono storie molto brevi e interessanti anche come un progetto da creare con i vostri studenti, come un lavoro sullo storytelling della vita delle persone. Troviamo tanti libri, li possiamo anche ricreare in qualche modo, queste storie. Quando facciamo questo l'esperienza stessa di apprendimento diventa un'esperienza immersiva. Ecco, io vi ho voluto presentare questo SyncLink War con una dimensione etica, sociale, di cittadinanza veramente mondiale, di diritti umani eh, e vi lascio soprattutto questo film che assolutamente lo dovete andare a vedere è stato realizzato da Chris Milk per Chris Milk la realtà virtuale ehm, può diventare una specie di macchina empatica la realtà virtuale ti mette proprio in condizione di poterti avvicinare a livello di empatia a una persona vedete per credere ehm, non dico altro, vedete il video. Io credo che la realtà virtuale è uno strumento molto potente e veramente mi sono convinto che il pensiero di Chris Milk è, è fondamentale per questo eh, strumento della realtà virtuale per creare empatia, per avvicinare le persone, proprio in un momento di, quasi di crisi di comunicazione. Quindi è interessante veramente studiare e approfondire l'uso di questi strumenti.